Sì. Benvenuti Bu bueno. a tutti Buongiorno días. Buongiorno E riflettiamo mentre la pastora stava parlando E mentre la pastora stava parlando stava pensando Quello che que dice la Bibbia Quello che dice la Palabra Che è meglio stare in una casa dove c'è lutto Che in una casa dove c'è gioia È es meglio stare in una casa dove c'è un lutto Donde c'è eh, un fallecito Che dove c'è un gozo Perché quando siamo in una casa donde, dove ci sta questo lutto questo, stiamo, stiamo casa fallito, questo ci aiuta a pensare e a dare valore a molte cose, a a dar a cosas. soprattutto a dare valore a quello che è la vita, soprattutto a darle valore alla vita. alle persone, a alle cose importanti che abbiamo. No? A las cosas importantes que e oggi vogliamo parlare di quattro verità per fare in modo che la nostra famiglia possa funzionare. Oggi vogliamo parlare di quattro verdades per fare in modo che la nostra famiglia funzioni. Siamo nel mese, della famiglia, nel mese della famiglia e quindi vogliamo parlare di quattro verità per fare in modo che la nostra famiglia funzioni Así que de para que La prima verità la primera, è che Dio ha un piano per la nostra famiglia es que Dios tiene un plan para Vogliamo leggere Genesi capitolo 12, il versetto 3. En 12, 3 Dio ha un piano per la nostra famiglia Dios tiene un plan per nostra famiglia. E dice: e bendeciré a quelli che te bendigeren, e a quelli che maldigeren, maldeciré. E saranno bendite in ti tutte le famiglie della terra. Quindi, mm. quando Dios <coughs> da la benedizione ad Abramo, <coughs> parla della benedizione della famiglia. De de Quindi, Dios chiama famiglie. Dios llama familias. Dio usa mm. famiglie. Y Dios usa famiglie. Dios non usa persone. Dio è no una persona. Quindi se Dio ha un piano per noi, Dios, Dios plan para nosotros, in realtà ha un piano per la nostra famiglia. Per il nostro marito, la nostra moglie. Per il nostro marito, la nostra moglie. Per i nostri figli. Per i nostri figli. Per questo è così importante scegliere la persona giusta quando ci sposiamo. Per questo è così importante eleggere la persona corretta quando ci casamo. Non di prendere il primo che passa. Non di tomare il primo che ti passa por delante sapete, eh, le donne quando fanno una certa età sapete sì, che la mujer quando tienen una certa età dice ah già mi sto facendo vecchia mi dice, sto, mi sto vieja. e quindi mi devo sposare mi devo casare e prima che passa che si può sposare lo chiappa primo che passa se lo, lo agarra <ride> non funziona così e non è così noi dobbiamo capire che anche scegliere la persona che abbiamo al lato dobbiamo capire che anche scegliere la persona che abbiamo al lato Può fare la differenza fra una vita benedetta e una vita con problemi. Hace la entre e con problemi. Per questo la Bibbia dice che dobbiamo cercare persone convertite. Per questo la Palabra dice che dobbiamo cercare persone um, creyentes perché così abbiamo la stessa visione di vita. Para que la misma visione della vita e la visione della famiglia è quella di servire il Signore e la visione della famiglia è la di servire a Dio però se noi ci mettiamo insieme a persone che non sono del mondo, se con del mondo cosa mai ci possiamo aspettare? Che io mi ricordo una volta quello che mi disse la sorella mi lo que mi dijo una hermana. la sorella disse no ma io poi dopo lo faccio convertire che la sorella mi dice ah è che io poi lo, lo converto. <ride> E Non funzionò così. così. Alla fine fu lui che fece desconvertire lei. Al fine fu lui che a ella. Dobbiamo capire che Dio ha un, un piano per la famiglia. Se siamo figli di una famiglia... Siamo figli di una famiglia. Dobbiamo capire che Dio ha un piano anche per noi. Dobbiamo capire che Dio ha un piano anche per noi. Non siamo per caso, in e, non eh, per caso in questa famiglia Gloria non è nata per caso in questa famiglia Gloria non resto per in questa famiglia non è nato per caso in questa famiglia e, e perché Dio ha un piano per la nostra, plan para la nostra famiglia E loro sono parte di questo piano E, parte este plan. e anche se molte cose in questo momento non lo capiscono cosas non las senti, no? Anche Sara ovviamente Sara, <ride> Sarà, <ride> Che il resto mi faceva sì Mi dice Sara, hai scordato <ride> No, anche Sara ovviamente sì, è perché Dio ha un piano per noi Dio tiene un plan para quindi Dio ragiona che la coppia sia unita, Dio che la pareja sia unita. e se ha unito due persone, e due persone è perché quelle due persone insieme devono servire il Signore juntas, servire a quindi l'obiettivo non è il lavoro Así que el objetivo no es el trabajo. no El objetivo no es la economía. El no es la economía. El no es famoso. El objetivo no es famoso. No es o ser felices. L el es ser felices. Es el objetivo es servir a Dios. Sapete, oggi viviamo in un momento in cui l'obiettivo un momento in el objetivo de la vida es ser felices. Todos hablan de ser felices. I psicologi dicono "No, tu devi essere felice". Lo psicologo, sì, tu devi essere felice. Hai diritto alla tua felicità. Ti ne sei diritto a E quindi pensi di essere uomo? Sei ombre? donna e vuoi, pensi di essere uomo? E smogare e crescere ombre? Hai diritto alla tua felicità. Ti ne sei uomo e pensi di essere donna? Eri ombre che crescere donne? Hai diritto alla tua felicità. A tu pensi di essere un un asino? Crescere un burro? Hai diritto alla tua felicità. Ti diritto a ser felice. Pensi di essere una scimmia. Credi essere un mono. Hai diritto alla tua felicità. Tu Pensi di essere Napoleone Bonaparte, Hai diritto alla tua felicità. Ma tieni tua felicità. Però là, quello che la Bibbia ci insegna è che la vita è passeggera. E che, es que che noi dobbiamo essere felici in cielo. Es e' que che cielo. E che qui sulla terra noi avremo persecuzioni. E che qui tendremo persecuzioni. Me ricordate questi versetti la Biblia dice che chi vuole vivere giustamente davanti a Dio la parola dice che chi vuole vivere giustamente davanti a de Dio sarà perseguitato perseguitato dalle persone perseguito per la gente perseguitato dalla società perseguito per la società perseguito, perseguito. perché? perché quello che Dio ti chiede di fare lo Dios te, lo que Dios te pide hacer non è quello che normalmente piace alle persone non è quello che la gente le gusta Dio dice di amare il tuo nemico. Dio dice di amare il tuo nemico. E chi è che ha piacere ed è felice di amare il proprio nemico? E a chi le gusta amare il suo nemico? Quando una persona viene e ti percuote la guancia. Quando una persona viene e ti fa danno alla mejilla. Che cosa è che ti fa più felice? Che è lo che ti fa più felice? Percuote l'altra guancia. Dice, dammelo a chi. tua, O prendere una sedia e rompergliela in testa. Tomar una silla in testa. Normalmente quello che ci rende più felici è prendere una sedia e rompergliela in testa. Lo che ci rende più felice è una silla e rompersela la cabeça. Però dobbiamo capire che la volontà di Dio non è che noi siamo felici. Ma la volontà di Dio non è che siamo felici. Ma che facciamo la cosa giusta. Sino che facciamo quello corretto. E la cosa giusta molte volte non ci piace. E lo corretto molte volte non ci piace. Quante volte avete sentito la frase segui il tuo cuore? Quante volte avete sentito la frase Segue il tuo cuore? Ah, se il tuo cuore è felice fallo. Ti dico Rafae sta felizzando. Cosa dice la Bibbia? Cosa dice la parola? In Geremia. Il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. E quindi la radice del peccato è così forte nel nostro cuore. La raíz del pecado es tan fuerte en nuestro corazón. Che il nostro cuore sempre desidererà cose sbagliate. Che sempre va a desear cose malas. Quindi l'obiettivo è la famiglia. L'obiettivo è la famiglia. L'obiettivo non è che io devo essere felice. L'obiettivo no è che io sia felice. Ma che la famiglia sia felice. Sino che mia famiglia sia felice. Volete avere un matrimonio che funziona? Ese è un matrimonio che funziona. Cambiate l'obiettivo. Cambiate l'obiettivo. L'obiettivo non è che io mi sposo perché mia moglie mi deve far felice. Cioè, l'obiettivo non è che io mi caso perché mia esposa mi tiene che essere felice. O perché mio marito mi deve far felice. O perché mio marito mi deve far felice. No, no, io mi sposo perché io devo fare felice all'altra sì. persona. Io mi caso perché io devo che essere felice all'altra persona. Perché l'obiettivo non, non siamo noi. Perché l'obiettivo non siamo noi. L'obiettivo è la famiglia. L'obiettivo è la famiglia. E la Chiesa anche è una famiglia. E la Chiesa anche è una famiglia. Però affinché si realizzi il piano di Dio per la nostra famiglia para que se el plan de Dios para familia, è importante che sviluppiamo l'amore nella famiglia. Es importante que el amor en la Tutti parlano di amore. Tutti parlano di amore. Quanto è bello l'amore. Che lindo è l'amore. Ah, vogliamo salutare anche il pastore Vincenzo De Piro che ci sta seguendo che non la, il, pastor De che non il pastore Leonardo, la profeta Elisa La pastora Maria Abbiamo molti pastori che ci stanno seguendo stamattina no, Dio vi benedica Dio so Quindi affinché si realizzi questo piano para que plan, Dobbiamo sviluppare l'amore però l'amore che noi abbiamo in testa che in non è l'amore che ha Dio in testa non è l'amore di Dio Vi ricordate che quest'anno abbiamo parlato di cambiare la nostra mentalità Os ricordate che quest'anno abbiamo parlato di cambiare la nostra mentalità la prima cosa che dobbiamo cambiare è il concetto che abbiamo della mente di amore. E lo que que la prima amor. cosa che dobbiamo cos cambiare è il concetto che abbiamo della mente di amore. Che cos'è l'amore? Che è l'amore? Primo Corinzi capitolo 13. Prima di Corinti, capitolo 13. Dal versetto 4 al versetto 7. Dal versicolo 4 al 7. Sì, dice la carità. Si, sì, dice la carità la versione, è amore. però è l'amore. Bueno, dice: <ride> L'amore è sufrido, è benigno. L'amore non tiene envidia il amor nasce sin razón no se insaccia, no es infurioso no busca lo suyo, no se irrita, non piensa il mal no se huelga de la injusticia, ma se huelga de la verdad todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta questo è l'amore este es el amor l'amore non sono tanti cuoricini e tanti bacetti l'amore non sono muchos corazoncitos e besitos vabbè, mm, mm, mm, mm. non è es non è questo l'amore. È questo non amor. l'amore. L'amore è avere pazienza. E l'amore è tenere pazienza. L'amore è sopportare. E l'amore sopportare. L'amore è non irritarsi. E l'amore non no irritarsi. L'amore è non avere rancore. L'amore non tener rancore. L'amore è quello che si. Eh, gioisce nella verità que la quello che sopporta ogni cosa. Sopporta cosa e quindi quando Dio ci vuole insegnare l'amore cosa fa? ci mette a fianco una persona speciale al una persona che ci aiuta ad avere la pazienza una persona che ci aiuta a avere pazienza sapete come ci aiuta ad avere la avere pazienza ci mette ogni giorno alla sfida nella nostra pazienza nos cada día la ci aiuta, Dio ci aiuta per, far, per non farci irritare nos ayuda para que no nos E come fa? E hace? Ci mette a fianco una persona che dalla mattina fino alla sera cercherà di irritarci Dio ci vuole insegnare a non guardare il rancore A non conservare il rancore e come fa questo? E come lo fa? Ci metteranno persone a fianco con cui noi dalla mattina fino alla sera dovremo lottare con questo rancore. Ci poteranno persone al lato con la che tendremo a lottare con questo tutto il día. Come ci insegna Dio a sopportare ogni cosa? Come la si insegna a sopportare ogni cosa? Mettendoci a fianco una persona da cui dovremmo subire ogni cosa. Mettendoci a là una persona la cui andremo a sopportare. Non so se mi state comprendendo questa mattina. Non so se mi intendete. Però se avete delle cose a fianco della persona che Dio vi ha messo a fianco. Però se hai cose della persona che Dio ha messo a fianco Che odiate. Che odiate. Date gloria a Dio. Dare gloria a Dio. Perché questa persona sta là per insegnarvi la pazienza, per insegnarvi l'amore, per insegnarvi il rispetto. Mm. Perché questa persona sta lì per insegnarvi la pazienza, l'amore, il, il rispetto. E se avete anche la sua cere in casa, abbiate voi. E se avete la sua. <ride> Dovrete imparare ancora di più la pazienza e l'amore. La Perché l'amore è imparare a sopportare. Perché l'amore è imparare a sopportare. L'amore è credere in ogni cosa, sperare in ogni cosa. Perché l'amore lo cre crea in tutto e lo spera a tutto. Quindi se vogliamo un matrimonio benedetto da Dio. Se vogliamo un matrimonio che compie i propositi di Dio. Si, si vogliamo si un si matrimonio si eh, che, che compia lo sproposito di Dio. Si dobbiamo si imparare si ad amare. Dobbiamo apprendere a amare ed è per questo che all'inizio il matrimonio è così difficile: è per che il è difficile. perché ci costa tanto perché, amare. Perché non si può amare perché vogliamo che le persone ci amino, perché vogliamo, che las personas nos amen. vogliamo che le persone ci sopportino, vogliamo che la persona ci voglia bene, vogliamo che la persona Però il problema è che noi dobbiamo imparare a sopportare: però, noi dobbiamo imparare, a noi dobbiamo imparare ad amare. E questo non, è facile. questo non è facile. Cambio di mentalità. Il cambio di mentalità. Amen. Amen. Amen. Quindi chi c'ha la sua cera in casa? Eh, cioè, chi tiene la sua cera in casa? Ah, nessuno. Meno <coughs> eh, <coughs> benedissimo. Eh, <coughs> meno benissimo. <coughs> Quindi Dio ci insegna l'amore attraverso l'altra persona. Per questo Dio ci insegna l'amore a través dell'altra persona. L'altra persona non è la fonte dei tuoi problemi. L'altra persona non è la fonte dei tuoi problemi. L'altra persona è lo strumento che Dio sta usando per insegnarti ad amare. L'altra persona è l'istrumento che Dio sta usando per insegnarti ad amare. E amare significa anche onorare la posizione che Dio ci ha dato all'interno del matrimonio. Y a significa honrar la posición que Dios nos dio dentro del matrimonio. Porque dentro de una coppia Dios nos ha dado una posición. Porque dentro de la pareja Dios dio una posición. Voy a leer 1 Corintios 11, versículo 3. Y luego leeríamos el versículo 7b, fino al 9. Se y leemos va... la segunda parte del 7 hasta el 9. 11:3. Vamos. Vale.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 Quindi, qua parla della sottomissione della donna all'uomo. De de de de de de al e che l'uomo è il capo della donna. E che l'uomo è il jefe della donna. Però noi abbiamo un'idea sbagliata di capo. Però abbiamo un'idea mala di jefe. L'idea che que noi abbiamo di capo que tenemos de jefe. Es que la mattina nos alziamo y entriamo a casa? Perché es que la mattina ci e casa. Ehi, hey mujer, qua io. Io chi mando io. Si fa così, così, così. Y esto, esto y esto. E adesso si resta tu zitto, non parlare. E tu Pero no es esa la idea de jefe que Dios tiene. L'idea di capo che ha Dio jefe che Dios tiene, significa colui che si porta avanti la responsabilità della famiglia. Sino che è che si avanti la responsabilità della famiglia. Quindi non significa quello che comanda sulla moglie, no es el que manda sobre la mujer. ma quello che ha la responsabilità della famiglia e que, della moglie. Sino che tiene la responsabilità della famiglia e della moglie. Quindi cosa succede? Che la mattina non è che ti alzi e fai, ehi... Hey, qua Che la mattina non es è che que ti levanta e dice o che mando io. Ma la mattina ti devi alzare e devi dire come posso curare meglio la mia famiglia. Sino che la mattina ti levanta e dici come posso cuidare meglio la mia famiglia. Come posso fare che mia moglie sia più felice? Come posso fare che la mia sposa sia più felice? Come posso fare che i miei figli possano crescere meglio? Come posso fare che i miei amici crescano meglio? Sapete, quando un'azienda non va bene, quando un'ampresa non va bene, la prima cosa che si fa, hace, si licenzia sì. il capo. Si quita il jefe io sono stato imprenditore per tanti anni. Io sono impresario per molti anni. E tu puoi andare e acquisisci un'azienda. E tu puoi scomprare un'impresa. E, un e la maggior parte delle volte compri un'azienda che va male. E la maggior delle volte scomprare un'impresa che va male. E la prima cosa che fai. Lo che haces, togli da mezzo il capo. il capo. Perché significa che la persona che è stata là con la responsabilità. Por significa que la persona que estuvo ahí con esa responsabilidad no no tuvo la capacidad de curar bien aquella empresa. No tuvo la capacidad de cuidar esa empresa. Es cuando la familia no va bien. Cuando la familia no va bien. La primera cosa que dovrebbe essere o sea, corretta. Lo primero que es corregido. Debemos ser es el, el jefe. Es significa que no él es estaba en grado de portar avanti per bene la famiglia. Por decir que no fue capaz de llevar adelante la familia. Okay. Quindi se le cose non funzionano nella famiglia, la, la cosa no funziona nella famiglia non è perché ah, la donna non è sottomessa è perché il capo non è stato capace di creare quella realtà che serve alla famiglia Sino perché il jefe non è stato capace di creare quella realtà ah, che necessita la famiglia questo ambiente, ambiente di amore a costruire tutto insieme con la famiglia, a costruire tutto junto con la famiglia. La responsabilidad del andamiento de la casa. La responsabilidad de, de cómo va la casa. De cómo va la familia. De cómo va la familia. Y del marido. Y del marido. Del marido. Amén. Amén, amén. Y la mujer dice, Amen. amén. Pero no termina aquí. Perché la donna si deve sottomettere al marito? Perché la moglie deve stare sommessa al marito? Significa, significa che deve avere rispetto e onore per il marito. Significa che deve rispettarlo e onarlo. Quindi l'amore, cioè il marito da una parte dà e la protezione. Però se il marito per un lato dà il uh, cuidato e la protezione. Però la donna deve dare onore e rispetto al marito. Però la moglie deve dare onore e il rispetto al marito, cioè la moglie deve essere l'aiuto dell'uomo. La mujer tiene que ser la ayuda del hombre, dandogli i consigli migliori, pero i migliori consigli, ma onorando e rispettando le decisioni che prenderà il marito. a tomar. Porque la responsabilidad di scegliere sarà il marito, perché la responsabilità di elegir la tiene él. Quindi la donna deve consigliare. mujer tiene que aconsejar. Pero, alla fine, la decisione finale spetta al marito. Alla fine la decisione finale lo lo fa il marito. E se il marito non è d'accordo se il marito non sta d'accordo Non è che la moglie si mette a parlare male del marito Non è che la esposa si ponga a parlare male del marito Questo marito mio non capisce mai niente, è così, è joli Ah, è che il mio esposo non capisce niente, è così, è così, è così Sempre la stessa Sempre lo stesso Tutti uguali gli uomini. Tutti uguali Mi devo sapere che riusco Mi va riusco Ora è così Però è così la donna deve onorare e rispettare il marito. La tiene que rispettare il Perché il marito è quello che si prende la decisione, el es el que la decisione. Ma anche la responsabilità di fare gli errori. Pero la de hacer los Perché la responsabilità è la sua. La es la suya. Quindi se le cose vanno male, la colpa è del marito. se le cose vanno male, la colpa è del marito. Quindi la donna devono rispettare, onorare e appoggiare il marito. Perciò le mujer tienen che rispettare, onorare e appoggiare il marito. E aiutare il marito. E aiutarle. Perché è un aiuto per il marito. In modo che nella casa possa regnare la pace e l'armonia. Para che in casa possa avere pace e armonia. Quindi, se la prima persona che parla male del marito è la moglie. Perciò, se la prima persona che parla male del marito è la, la esposa. Come potrà funzionare la famiglia? A me? A me? E quindi dicevamo che siamo differenti. siamo differenti. Abbiamo ruoli differenti. E l'amore significa onorare la posizione che Dio ha dato nel matrimonio. El amor la que Dios dio nel matrimonio. Oggi abbiamo uomini con le gonne e donne con i pantaloni. Oggi abbiamo uomini con pantaloni e donne con pantaloni. Significa che ci sono uomini che non prendono decisioni, ossia che non toman decisiones ma delegano tutto alla moglie, però alla mujer E moglie che fanno quello che deve fare il marito. E che fa quello che que deve fare il marito. Quindi ci sono molti uomini che non sono responsabili. Que no son non si preoccupano di nulla nella casa, non si preoccupano di nulla nella casa. E tutto deve fare alla moglie. Tiene que todo la moglie. E deve farlo tutto alla sposa. E poi si è invertito anche il l'ordine all'interno della famiglia se el orden la ci sono i figli che picchiano i genitori non hanno rispetto di quello che i genitori dicono de lo que los dicen. perché il diavolo quello che è venuto a fare è distruggere la famiglia que a hacer es la e quindi la prima cosa che fa cerca di distruggere i valori fondamentali della famiglia quindi la prima cosa che fa è distruggere i valori Valores fundamentales de la familia. Porque la familia, según el plan de Dios, o que la familia según el plan de Dios, è fatto da uomo e donna. E stai c'ho per hombre y mujer. E figli, e hijos. Non cani, No perros. La famiglia è fatta da uomini e donne. La la famiglia sta per hombres y mujeres. Non è una famiglia uomo no e uomo? Non c'è una famiglia hombre hombre? Non è una famiglia donna e donna? una famiglia mujer y mujer. Il piano di Dio è che l'uomo si unisca con la donna. Il piano di Dio è che l'uomo con la mujer. Lasciano la propria famiglia. E, dejen su familia, e insieme creino un'altra famiglia, famiglia. E che abbiano figli. Que hijos. Anche qui abbiamo un problema oggi. Aquí un problema hoy también, che molti, molte persone non vogliono avere figli. No ah, è perché io mi voglio divertirmi o qualcuno fa i figli o hijos. e poi scappa dalla famiglia e li abbandona e ci troviamo con donne che hanno un figlio ma non c'è un padre nella famiglia y esta mujer con un hijo, pero sin padre. perché non si vuole la responsabilità perché non tiene la responsabilità e il diavolo ha lavorato tanto nella mente delle persone per fargli credere che l'obiettivo è la propria felicità. Per credere che l'obiettivo è felicità. Ah, tu sei giovane. Tu Divertiti. Divertiti. Perché devi legarti con questa donna che ha avuto un bambino? Perché tieni que con questa mujer che que ha un niño? Divertiti. Divertiti. Altri 50, 50 donne. Che te ne importa? Che ti importa? Devi essere felice. Devi essere felice. Però nessuno si preoccupa della, della Però nadie si preoccupa della felicità della famiglia. Nessuno si preoccupa della felicità di questi bambini. Nadie si preoccupa della felicità dei bambini. Hai avuto un figlio e chi si preoccupa che quel figlio stia bene? Tu hai avuto un hijo e chi si preoccupa che questo hijo stia bene? O hai avuto una moglie? O hai visto una esposa? Chi si preoccupa se tua moglie sta bene? Chi si preoccupa se tua esposa sta bene? Perché viviamo una famiglia egoistica. Invece di una famiglia secondo il piano di Dio. Invece una famiglia secondo il piano di Dio. I figli, quando i genitori si fanno vecchi, li abbandonano. I figli quando i padri si fanno vecchi, li abbandonano. Non li amano no aman. e si dimenticano di tutto quello che i genitori hanno fatto per loro. Y se de lo que los por ellos. E il diavolo, in tutto questo governa. Il diavolo reina in tutto questo. Distrugge il concetto di famiglia. El de mette i genitori e figli uno contro l'altro. Con i e gli amici contro l'altro. e mariti che si dividono. Ed è una distruzione per tutta la società. È una distruzione per tutta la società. Oggi c'è bisogno di restaurare la, restaurare la famiglia. Dobbiamo restaurare il concetto di Dio della famiglia. Il di famiglia. E molti dicevamo non vogliono avere figli. No tener hijos. Ma i figli sono il premio del nostro matrimonio. i figli sono la ricompensa del nostro matrimonio. I figli sono quello che ci rimarrà quando noi non ci saremo più su questa terra. La nostra parte su questa terra è nostra parte terra. Quando noi non ci saremo più, quello che rimarrà. E quindi è importante che noi seminiamo nella vita dei nostri figli: per fare in modo che i nostri figli possano portare avanti l'opera di Dio. La Bibbia parla di edificare altari. La palabra habla de edificar <coughs> altares. Cuando habla de familia. Cuando habla de familia. No tende. No. Tiendas. Carpas. Carpas. Porque la tenda es algo de pasajero. Porque la carpa es algo pasajero. Pero el altar es algo estable. Pero el altar es algo estable. La tenda venía realizada con... Eh, con stoffa. Eh, esa carpa se, se, se construía con... algodón. Algotón. Stoffa, eh, no? Tela. L'altare veniva costruito con pietra. E la nostra famiglia deve essere costruita con pietre. Tiene que ser con rocas. deve essere qualcosa di eterno. Algo eterno. Qualcosa di stabile. Algo non qualcosa di temporale. No algo temporal. Per questo la costruzione della famiglia è qualcosa di importante. Per questo la costruzione della famiglia è importante. Per questo non ci possiamo sposare con la, prima che passa. Per non con la prima persona che passa. Ma dobbiamo attendere il piano di Dio attraverso la nostra famiglia. dobbiamo compiere il piano di Dio attraverso la nostra famiglia. E, e i nostri figli sono un premio: i nostri figli sono una ricompensa. Salmo 127, dal versetto 3 al versetto 5. Salmo 127, dal versicolo 3 al 5. Ah, si sì, dice. Salmo. 127, versículo 3 hasta 5. del 3 al 5: He aquí, heredado de Jehová son los hijos, cosas de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que hinchó su alejaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de en la puerta. Cuando importa que leo estos versículos, me recuerdo de una cosa que me ha sucedido? questi versicoli mi ricordo di algo che mi Eravamo con la pastora a casa di, uh, di altri pastori? E loro avevano scritto avevano questo quadro nella cucina. E quindi la pastora mi stava parlando? E, stava parlando, e questo quadro stava proprio sopra la sua testa. E questo quadro stava giusto in sua testa. E mi stava dicendo io non ce la faccio più con i miei figli. E mi stava dicendo io ya no puedo con mis hijos. non posso più con questi figli. Ya no puedo con mis hijos. non capisco perché ho fatto questi figli. Non no intendo perché lo no si. Non intendo. Non intendo. E si stava lamentando, si stava lamentando. Si stava quejando e, quejando. e io l'ascoltavo la e guardavo il quadro. Io la, e il quadro. E la ascoltavo e guardavo il E guardavo il quadro. E alla fine si ferma perché mi vede che, che, che non parlo. E si parla perché vede che non sta parlando. E io inizio a leggere. <ride> Come saetta, allora, eredità o premio di Dio sono i figli. Eredà di Jehovah sono i figli. Sono come delle frecce nelle mani del coraggioso. Sono come saetas nelle mani del valiente. Così sono i figli nella gioventù. Así los hijos la Benedetto l'uomo che avrà tanti, che avrà molti di questi nella sua ferita. Dice Intagamo. Uh, bueno, bendito l'uomo che tendrà molti di questi in sua aljab. È <ride> già finita la discussione. Eccola la discussione, perché ovviamente i nostri figli ci porteranno stress. Perché ovviamente non ci vanno a stressar. ovviamente i nostri figli metteranno alla prova la nostra pazienza. Evidentemente potranno alla prova la nostra pazienza. Però para, è proprio per questo no, che no, Dio no. ce l'ha mandata. Però giustamente per questo Dio ci lo mandò. Per insegnarci l'amare, per insegnarlo. Perché se non riusciamo ad amare i nostri figli. Perché se non possiamo amare i Come possiamo amare le persone fuori dalla nostra famiglia? Come possiamo amare le persone fuori dalla nostra famiglia? Se non riusciamo a amare nostro marito o nostra moglie. Se amar o nostra esposa, come possiamo amare la gente del mondo che sta andando all'inferno? Come possiamo amare la gente del mondo che sta andando all'inferno? Dio ci insegna l'amore attraverso situazioni difficili nella nostra famiglia. Attraverso situazioni difficili nella nostra famiglia. Mm -hmm. <ride> No, grazie a Dio c'è dei figli bellissimi. Grazie a Dio che voi cose. Lo dico adesso che sono loro presenti. Dico ora che <ride> Quindi se noi non curiamo i nostri figli. Si no hijos, se non li educhiamo noi secondo la parola di Dio. Se non educhiamo secondo la parola di Dio. Qualcun altro lo farà. Más lo, lo farà televisione, lo la televisione. Lo farà internet lo, internet. lo farà internet. il festival di Sanremo. Lo Sanremo. Non so, se avete visto. non so se avete visto. Un cantante l'ha rotto i fiori, ha rotto le cose. No. Un cantante lì rompì le flore e tutto. La decorazione. Una maleducazione incredibile. Una maleducazione incredibile. Che cosa gli sta insegnando ai nostri figli questo? Gli stanno insegnando a nostri figli a essere ribelli, a, a rompere le cose, a, cosas, a non ascoltare a nessuno. A non a nadie, se non insegniamo noi ai nostri figli la parola di Dio, le nosotres, a hijos, la palabra, il diavolo là fuori gli insegnerà tutto il contrario. Il le insegnerà tutto lo contrario gli insegnerà l'identità di genere, gli insegnerà l'odio, gli, gli, gli, gli insegnerà il peccato. Ma la sì. nostra responsabilità è quella di educare i nostri figli. Quindi Dio ha un piano per la nostra famiglia Así que Dios tiene un plan para E le quattro verità che abbiamo visto questa mattina Las que visto esta Servono affinché la nostra famiglia possa funzionare para que La prima verità era capire che Dio ha un piano per la nostra famiglia era que Dios tiene un plan para La seconda verità la Che dobbiamo imparare a sviluppare l'amore nella nostra famiglia che es que dobbiamo sviluppare l'amore nella nostra famiglia la terza verità la verdad, è che Dio ci insegna l'amore attraverso l'altra persona. La persona. E la quarta verità è mm, che i figli sono il premio del nostro matrimonio. Quindi vogliamo continuare questo mese a parlare di famiglia? Se este de familia, e vogliamo seguire, vogliamo continuare a dare valore alla nostra famiglia? Y queremos seguir dando valor a nuestra familia Ya lo sabéis que los, los que están en el mentorado Que nos enseñamos a tener un giorno a semana un culto familiar Que os enseñemos un día de semana a tener un culto en familia. Una reunión para pregare como familia. Una reunión para orar juntos como familia. Marido, moglie, figli. Esposo, esposa, hijos. Si uno es single, no tiene una, una coppia. Si no está soltero, no tiene pareja. Que, que pueda buscar otro hermano de la iglesia para tener un momento en la semana. Per poter avere questo tempo di preghiera. Va questo tempo di ragione. Però è molto importante costruire un altare di preghiera nella famiglia. Però è molto importante costruire un altar di orazione nella famiglia. Perché Dio deve essere il centro della nostra famiglia. Perché Dio tiene il centro della nostra famiglia. Non si tratta di fare un culto religioso. Non si tratta di essere un culto religioso. Si tratta di sedersi intorno a una tavola. di alrededor una Che ognuno legga qualcosa della Bibbia. Che cada uno lea della Bibbia. Che ognuno preghi. Che cada uno E magari si può parlare di quello che si è ricevuto in questi giorni da parte di Dio. En lo se puede hablar de lo que se recibió de parte de Dios. En modo que la familia crezca con Dios. Para que la familia crezca con Dios. E quindi continueremo a lavorare sulla famiglia. En la famiglia. E se ancora non hai la famiglia, no famiglia, se ancora non tieni famiglia, se voi state aspettando la famiglia. E state una famiglia. Mi fa ridere un fratello che ogni tanto mette un messaggio nel gruppo di intercessione. Mi dà lì su un hermano che deve essere in quando pone un messaggio nel gruppo di intercessione. Pregate per la donna che deve arrivare. Ora per la moglie che deve arrivare. Che deve essere eletta da Dio. Deve essere elegita per Dio. Lo strumento di Dio. Lo strumento di Dio. E noi stiamo pregando anche per lui. <ride> e soprattutto per la moglie che... che dovrà avere e soprattutto per la esposa che tendrà che tener. perché dovrà avere molta pazienza perché tendrà che tenere molta pazienza <laughs> Amen. Quindi vogliamo avere questo tempo. Sì, vogliamo questa mattina pregare per le nostre famiglie. famiglie. Quindi salutiamo le persone che ci hanno seguito in diretta. Dio vi benedica. Dios os Condividete questo studio sulla famiglia con le famiglie che conoscete. Compartene questo studio con le famiglie che conoscete. In modo che possa essere di benedizione anche per loro. Dio vi benedica.